Siamo qui con Michela Gariboldi, CEO e socia di Open Source Management. Michela, che cosa Ciao. ci racconti di, di OSM? Allora, Open Source Management è una società di formazione, consulenza e strategie aziendali, opera su tutto il territorio nazionale. Nasce da due soci principali, Paolo Ruggeri e Andrea Condello, che più di 30 anni fa hanno avuto la brillante idea di lavorare eh, in questo campo, eh, lavorando e specializzandosi sulle risorse umane. USM oggi è una realtà con più di 500 collaboratori sul territorio nazionale, e da osm nasce appunto osm real estate che è una divisione che insieme a wiston sinibaldi e altri miei collaboratori abbiamo deciso di espandere per aiutare le agenzie immobiliari wiston è un portavoce concreto devo dire uno che ha fatto un percorso e ha raggiunto importanti risultati assolutamente lui è diventato cliente sette anni fa aveva due agenzie con un fratturato di circa 400 euro annui, oggi supera i 6 milioni annui e ha più di 10 agenzie sul territorio, soprattutto nel Garda, ma sta andando anche in territori eh, fuori dal Garda perché comunque la sua grande capacità di gestire le agenzie l'ha portato a individuare dei territori preziosi, chiamiamoli così, e quindi il suo vantaggio è stato che anche attraverso di noi ha fatto studiare tutti i suoi manager principali e a cascata le persone all'interno. Quindi mh, lui è un esempio e mh, grazie a questa grande sua capacità e la sua esperienza ha contribuito anche all'espansione dell'USM real estate. Anche perché essere agenti immobiliari non è automaticamente essere anche imprenditori, formatori, selezionatori di personale, quindi credo che sia un lavoro da imparare, giusto? Assolutamente, infatti l'agente immobiliare solitamente è prima di tutto un venditore e non sempre conosce le linee guida per farla espandere l'agenzia, cioè si crede che semplicemente inserendo persone prima o poi si cresca, ma non è proprio così che funziona. Bisogna insomma, avere un sistema di crescita per le persone, bisogna trovare le persone giuste, sappiamo che questa è una nota dolente nel settore immobiliare e quindi appunto proprio perché eh, trovare le persone non è facile bisogna utilizzare dei sistemi diversi, infatti oggi parleremo anche eh, sul palco di HR marketing che è una cosa ovviamente che fa attirare in agenzia candidati di una qualità più elevata insomma. E... quindi ci sono delle strategie da imparare non basta mettere un annuncio no. eh, cercare un agente immobiliare e promettere altre provvigioni non funziona insomma. più <ride> siamo mm. in un mondo dove ormai anche diciamo, l'aspetto digitale di comunicazione che tu rappresenti fa un'enorme differenza se ovviamente è suffragato dal fatto che sotto realmente queste cose ci siano non puoi vendere fumo insomma, ecco. quindi oggettivamente quali sono i vantaggi di chi si rivolge alla vostra struttura per poter fare questo percorso, Andiamolo anche terra a terra perché poi la nostra platea è quelli agenti immobiliari che difficilmente riescono a comprendere tutti i vari passaggi che ci sono, che sono complessi. Ok, beh sicuramente in primo luogo è crescere nei numeri, non solo di fatturato ma anche di utili perché ottimizzando imparando a gestire a livello managerale delle cose ovviamente eh, il risultato finale di un bilancio è un pochino diverso rispetto alla solita compravendita perché mano a mano che si cresce a volte i numeri eh, magari il raddoppio in fatturato cresce in fatturato, ma non tutti crescono dal punto di vista proprio del guadagno che rimane. Eh, gli altri vantaggi sono il fatto di avere una comunità di altri agenti immobiliari che eh, la pensano la vedono allo stesso modo, che condividono certi valori, eh, uno di questi è l'etica che giustamente nel settore immobiliare a volte in alcuni contesti è stato un po' traballante, invece persone che vogliono eticamente espandere questo mercato riescono a farlo perché credono veramente di dare un servizio importante ai consumatori. Un vantaggio di avere una business school a cui partecipare, dove partecipano sicuramente diverse agenzie immobiliari, ma oltre a collaborare con altre agenzie immobiliari durante questi percorsi hanno l'opportunità di interagire anche con imprenditori italiani, dove a volte ottengono degli speech per poter passare queste informazioni che hanno fatto crescere loro e quindi questa scuola diventa un volano eh, per la crescita dell'agenzia perché eh, quando peschi sempre dallo stesso settore diciamo le risposte che ti dai sono sempre un po' le stesse invece se cominci a vedere come ha fatto una persona che è cresciuta tanto, magari in un settore diverso, riesci a a come dire, cogliere quegli spunti e vantaggi che nel tuo settore a volte non vedi perché sei sempre no, con il paraocchi eh, limitato un po' al tuo ambito poi c'è un mantra per gli agenti immobiliari che abbiamo sempre fatto così bravissimo uscire da lì è una difficoltà eh, purtroppo sì, un po' è questa parte che hai detto tu, un po' il fatto che tutti sono un po', no? devono tenere il loro orticello no? e quindi fanno fatica a volte a creare vere relazioni con altri. Si parla tanto di sinergie, appunto, ma poi nel concreto non tutti lo sanno fare perché poi l'ho preso io, quell'incarico era mio, l'hai visto tu, l'ho visto io, cioè, sai, pensare solo così ovviamente si rimane piccoli e invece tante volte le alleanze, eh, magari apparentemente perdi un pochino. Nell'immediato, ma poi guadagni nel lungo periodo. Un altro vantaggio dell'avere a che fare con noi è il fatto di avere qualcuno che ti segue in modo costante e che a volte anche solo con una telefonata magari sblocca la giornata o ti fa capire come gestire meglio un collaboratore. C'è una grande formazione e attenzione verso le persone dove magari spesso nelle agenzie questa cosa non, non, non viene considerata come la cosa più importante. Anzi, a volte il collaboratore viene considerato come, passami il termine, vabbè se non vai bene tu arriva l'altro, un po' carne da macello no? in alcune agenzie, purtroppo succede anche questo. Invece il valore di una persona se cresciuta bene e valorizzata eh, può dare tanto contributo all'agenzia e può veramente fare poi la differenza, perché poi la gente è uno. E quando sei 40 anni va ancora bene, quando non hai 50 va ancora bene, ma quando sei a 60 anni sei ancora lì tu a fare le cose di base, eccetera, c'è qualcosa che giustamente eh, va modificato. E bisogna imparare anche a far crescere le persone per poter trasferire la competenza e fare in modo che questa possa essere sviluppata da, da esatto. altri, nel proprio interesse, interesse po comune. Tu hai detto la cosa giusta, però a volte l'agente immobiliare cosa pensa? Se questo cresce poi va via e si apre la sua agenzia. Eh, però se ti tieni le che scusami il termine, non cresce nessuno e ti rimangono tutti, no? Cioè, nel senso, allora meglio avere persone a cui fare una prospettiva magari, no? Quindi immaginarti di dire, ok, uh, siamo cresciuti insieme, quindi ti do un'opportunità, no? Che potrebbe essere, appunto, apriamola insieme o facciamo una società insieme, cioè dobbiamo guardare oltre, non possiamo pensare solamente al nostro piccolo, ecco questo un po' il discorso. Sì, nel vostro percorso insegnate anche a costruire dei progetti con i collaboratori, non solo a fare selezione, ma fare in modo che possa essere un team in crescita consolidata. Assolutamente, assolutamente. ci deve essere un piano di carriera, ci deve essere qualcosa che giustamente uno quando è cresciuto, se è bravo, anche lui vuole averne un vantaggio, no? è normale, non può essere che rimane... Insomma, il tuo venditore per sempre e basta. Diciamo che è una cosa abbastanza normale in qualsiasi abito imprenditoriale. Quali sono le criticità che avete riscontrato nell'ambito immobiliare invece? Dove c'è questa cultura del singolo professionista che eventualmente si circonda di una segretaria, di, una, di, un, di un funzionario, però cerca di rimanere sempre nel piccolo perché è più facile da gestire. Eh, le criticità sono un po' quelle che abbiamo detto poco fa, tipo sicuramente l'etica. In questo settore devi essere il più possibile eh, una persona corretta, perché mh, io se parlo con uh, clienti a volte uh, si ritrovano con situazioni che sono un pochino borderline. Eh, una seconda cosa è il fatto di non, non saper far crescere le persone e quindi pensare solamente al tuo obiettivo, al tuo diciamo, guadagno e non pensare eh, oltre. Una terza cosa è non sapere come espandere un'agenzia e cominciare a, a pensarla come una vera e propria azienda. Eh, quindi... Se uniamo il fatto che non sempre so davvero, sono formato per far crescere le persone e non sempre vedo al di là dell'agenzia, perché anche quando uno non cambia la mentalità, quindi non fa il passaggio da, da gente e comincia a pensare più da imprenditore, che cosa succede? Che una volta che arriva una persona, magari ti va anche bene, arriva due, va anche bene, quando cominciano a essere di più, le cose cominciano a schiolare perché non hai più... Eh, Dopo quella fa prima fase di espansione non hai più la prospettiva successiva. Adesso cosa faccio? E lì scatta un po' la paura interna di dire eh, però qua magari poi questi scappano. Poi. Ecco, quindi queste cose qua giustamente sono... sono. Poi un'altra cosa importante, critica che ho evidenziato in questo mercato, è che tutti, tutti vogliono diventare più bravi ad acquisire, vogliono che arrivi giù la madonna e a un certo punto le case arrivino da sole. Ma il fatto che una persona, un cliente, ti dia l'opportunità di vendere la sua casa è perché dall'altra parte ci sono tutta una serie di, eh, di punti dove il cliente si sente più a suo agio, più sicuro, più no? E quindi questo può essere A, quanto sei conosciuto sul territorio. Cioè, chi ti conosce, se non sei conosciuto e non hai una fama importante, è chiaro che le persone fanno fatica ad affidarti a te la, la casa, perché l'obiettivo del cliente è che la casa si venda velocemente al prezzo che vuole lui, no? Quindi, la seconda cosa è, eh, io vedo tanti che fanno un approccio eh, classico, No. Martello, martello, martello, martello e poi magari hanno opportunità quotidiane e non le colgono. Io ho provato a essere a pranzo con Wilson Sinibaldi, passa una signora che è inciampa vicino a noi al tavolo, dopo cinque minuti si era fatto dire che c'era un immobile da vendere in una zona sul lago. Ora, questo cos'è? È la grande capacità di comunicazione, di approccio, non, non è solamente come dire, mettersi lì, telefonate, suonare campanelli, eccetera, avere un sistema Un sistema reale dell'acquisizione, lo puoi creare, ma ci devono essere anche questi presupposti. Questo sì, è il mio punto di vista. Perché poi il nostro, il nostro lavoro è quello di creare delle relazioni che poi possono funzionare nel tempo, è quello che dà credibilità a un'agenzia, a una struttura, a un professionista, affinché possa attirare nuovi clienti per credibilità, Referenziativa non dico passaparola perché sarebbe vuol dire aspettare che, che arriva il cliente da solo, però no. la credibilità va costruita giorno per giorno. Assolutamente. Quindi, nel, nella vostra, la vostra funzione è quella di creare questo percorso: assolutamente, anche a livello di comunicazione, non solo, e a livello proprio di eh, come lavori sulla tua empatia. Io sento parlare tutti di empatia, no? ma nella verità pochissime la sanno usare veramente. Cioè, io anche per prima ho da lavorare, però è una cosa che non, che non finisce mai, perché riuscire a entrare in sintonia col maggior numero di persone che tu incontri è comunque un lavoro, è, un, è, un, è una skill che comunque si acquisisce veramente lavorando su noi stessi tanto. Comunque quella, quella che mi ha raccontato Ewist è, è vero, perché capisci che sono quelle le opportunità nella quotidianità che vanno colte in maniera corretta, elegante dire, non puoi ovviamente andare diretto al pubblico ma devi trovare il modo per poter essere interessante e quindi riuscire a, a portare a casa un risultato che possa essere anche una, una semplice notizia da sviluppare una referenzetta in più dove un bigliettino da visita può servire per un prossimo futuro eh, un riscontro inaspettato Senti, ma Qual è il profilo quindi, di, di cliente tipo che oggi eh, OSM attira? Quindi sono quelli che un po' lo sbando oppure sono quelli che hanno già magari una struttura organizzata e fanno difficoltà a, a gestirla? Guarda ci sono entrambe le cose nel senso ci sono sia eh, gli agenti anche quelli più piccolini con la struttura più piccolina e anche ag agenzie molto più grosse o con più agenzie sul territorio, ma uh, l'unica cosa che le accomuna è la vera voglia di crescere. Quindi se un agente vuole sapere come migliorare eh, il suo lavoro, come migliorare la sua agenzia, è un nostro cliente. E eh, se crede in determinati valori, perché poi alla fine ehm, ho visto persone anche piccoline che però avevano dentro in potenziale tanta... Diciamo tante cose da dare al mercato, tante cose da fare, ma magari non ha mai trovato il filone giusto per esternare questa cosa. Quindi eh, la gente che vuole crescere, che vuole crescere e che vuole dare, essere diciamo, un punto di riferimento diverso per il mercato, una professionalità con un sistema che funziona. Ecco, voi siete presenti in tutta Italia o sì. soltanto in alcune località dove sulle vostre sedi, giusto per capire? Allora, oggi ehm, USM è su tutto il territorio nazionale, eh, la parte della real estate, abbiamo degli eventi che vengono fatti principalmente al nord, ma serviamo anche dalla Sicilia a, a Trieste, insomma. Ecco. E come possono entrare in contatto con voi potenziali interessati, tramite un contatto diretto oppure fate delle delle iniziative online, offline, giusto per capire un po' meglio qual è il meccanismo che potrebbe interessare questi colleghi. Allora, eh, solitamente organizziamo anche degli eventi gratuiti, l'anno scorso ne abbiamo fatti uno al mese dove partecipano eh, diversi agenti mh, di diverse città e mh, dove vengono trattati i temi più importanti. Quest'anno li ripeteremo, faremo anche degli eventi più specifici, magari anche di una giornata intera, non solo degli eventi magari più brevi. E, mh, attraverso queste iniziative, attraverso la comunicazione che abbiamo online, eh, quindi ci trovate sia sui social che attraverso il nostro sito www.smrealestate.it e, e così via. C'è solo da approfondire, quindi diciamo che hai già dato una panoramica abbastanza ampia bisogna però entrare nel merito, bisogna prima di tutto forse mettersi in discussione e dire che cosa voglio fare, dove voglio migliorare e questa no. è una strada. Quest'anno tra l'altro uscirà anche il libro mio di Winston, e dove sicuramente sarà un, un ulteriore aiuto, un, un piccolo diciamo breviario che però può dare una grande mano su questi spunti che ti ho detto. Perfetto, grazie Bene. Michela. Grazie, grazie a mille. te Massimiliano, grazie, un piacere.